Sì, Presidente, la ringrazio. Eh, sì, diciamo, questa mozione è stata protocollata un po' di tempo fa. Infatti, purtroppo i tempi sono andati molto, molto avanti. Ecco, noi abbiamo trattato il tema anche in commissione ambiente. Insomma, abbiamo eh, trattato il tema dell'OSI. Dell eh, Del diciamo eh, punto di Castello di Guido, insomma, che come eh, conoscete tutti è una eh, tenuta agricola insomma, ecco, di eh, proprietà della regione, ma eh, sotto poi la gestione e la, eh, diciamo, ecco, la direzione comunque di Roma Capitale, come appunto è la tenuta del Cavaliere. Eh, come eh, molti sanno, eh, la LIPO ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è un'associazione accreditata e registrata nel, nell'albo delle associazioni del Ministero dell'Ambiente si occupa da tantissimi anni eh, ovviamente di eh, difesa della biodiversità, dell'ambiente, della sostenibilità e eh, delle specie eh, protette. E, e eh, appunto tutele gestisce eh, l'ose di Castel di Guido, insomma ehm, istruendo e insegnando l'educazione ambientale a molti bambini, a più piccoli, eh, lottando per appunto evitare diciamo, ogni tipo di eh, inquinamento, eh, si prodigano per eh, evitare eh, fenomeni come il bracconaggio, eh, monitorano e controllano e ovviamente tutelano le specie protetti volatili e non solo, in questo momento stanno monitorando l'andamento eh, di, di branchi di lupi che si stanno formando a Castel di Guido. Ecco, eh, la Lipu ha eh, convenzioni, con varie oasi in tutta Italia, parliamo di eh, 20 oasi e anche più, perciò insomma è un'attività che svolge eh, non soltanto a Roma ma in tanti altri comuni italiani e lo fa ovviamente egregiamente. Lo fa da tantissimi anni perché l'attività che svolge a Castel di Guido avviene da circa eh, 20 anni con una convenzione che appunto eh, diciamo, ha eh, veramente, eh, come dire, eh, ha tessuto una collaborazione stretta con l'amministrazione capitolina dove comunque eh, diciamo ecco la stessa amministrazione secondo, eh, secondo appunto la mia opinione ma anche l'opinione di molti di molti ambientalisti deve eh, dar molto all'associazione lipu perché ricordiamo quello che fa ovviamente lo fa diciamo con spirito ecco di collaborazione e con amore per, per la difesa dell'ambiente come sapete bene Castel di Guido è un sito di interesse comunitario anche una zona di specie eh, protette, insomma, perciò eh, eh, diciamo, appunto, riveste un ruolo naturalistico molto profondo, molto importante che eh, spetta eh, all'amministrazione, all'istituzione, quella appunto, della tutela e della salvaguardia. Eh, noi chiediamo semplicemente di continuare questa eh, quest attività di collaborazione, questo spirito di collaborazione che appunto, ha eh, investito l'amministrazione per più di vent'anni, continuando eh, questa, ehm, questo protocollo, insomma, ecco, questa, eh, questa attività di collaborazione stretta tra Roma Capitale e eh, la Lipo, appunto stipulando una nuova convenzione. Eh, perciò, ecco, ci auguriamo, insomma, che appunto il Dipartimento Ambiente eh, possa seguire questo indirizzo dato sia dalla Commissione Ambiente eh, mesi fa, ma ovviamente oggi anche dall'Assemblea Capitolina. Perciò, io mi auguro che questa mozione venga. Eh, votata da tutti quanti, l'associazione Lipu eh, ovviamente, eh, è ben felice insomma, di continuare questa attività con molti volontari e con molti associati che eh, ogni giorno eh, non soltanto eh, si occupano della tutela dell'ambiente a Castel di Guido, ma anche nelle altre aree eh, verdi della capitale, perciò eh, l'auspicio è quello appunto di continuare questa attività eh, di intrescambio e anche di stretta collaborazione in difesa dell'ambiente. Grazie Presidente.